Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è lunedì 7 novembre in apertura sulle pagine di informazione fiscale, Ci soffermiamo sulle lettere di compliance in arrivo per le partite IVA per poi proseguire eh, la parlata quotidiana sui chiarimenti che riguardano il bonus pubblicità e ancora la notizia dei pagamenti bloccati per il reddito di cittadinanza. Si proseguirà poi con il bonus 150 euro e le istruzioni per coloro che hanno in essere più rapporti di lavoro. Concluderemo la carrellata sulle pagine di informazione eh, fiscale, sull'avvio delle domande per i contributi a fondo perduto ristorazione aggiuntivi a quelli già ricevuti e eh, con il termine di, eh, delle operazioni di trasmigrazione al registro unico del terzo settore. L'ultima tappa però, come di consueto, sarà sulla sezione economia di Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno, partite IVA, lettere di compliance in arrivo, avvisi nel cassetto fiscale su fatture corrispettivi e dichiarazioni. Sono in arrivo al proprio domicilio digitale o tramite posta ordinaria eh, le lettere di compliance. Saranno disponibili anche sul cassetto fiscale e sul portale fatture corrispettive. Le lettere sono relative alle incongruenze riscontrate per il periodo d'imposta 2019. In relazione ai dati di fatture elettroniche con rispettivi telematici e dichiarazioni IVA. E I dettagli arrivano dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 novembre 2022. L'amministrazione finanziaria quindi ha preso in esame i dati contenuti nelle, eh, nella dichiarazione IVA 2020 e li ha incrociati con quelli delle fatture elettroniche e degli scontrini trasmessi da imprese e professionisti. In caso di incongruenze, le lettere di compliance invitano quindi il contribuente a mettersi in regola con l'applicazione di sanzioni in misura ridotta grazie al ravvedimento operoso. Tutte le istruzioni sono contenute eh, nel provvedimento allegato all'articolo. Dalle istruzioni dell'agenzia delle entrate passiamo ai chiarimenti sulla bonus pubblicità, come funziona quando ci si affida a un'agenzia eh, pubblicitaria appunto. Via libera l'agevolazione con precise istruzioni. Credito d'imposta applicabile solo agli investimenti netti, escluso quindi il costo di servizio dell'agenzia uh, dell pubblicitaria. La distinzione dei costi e delle spese deve essere indicata anche nella uh, documentazione a sostegno dell'accesso all'agevolazione. Uh, come di consueto, lo spunto per fare luce su questa particolare uh, situazione, sulla possibilità di accedere al bonus pubblicità, dall'analisi di un caso pratico affrontato nella risposta all'interpello numero 548 del 2022 e disponibile sulle pagine di informazione fiscale. Passiamo ora a una notizia eh, che riguarda il reddito di cittadinanza, eh, su cui sono accesi i riflettori in questo periodo per l'area di riforma che si respira. Eh, per ottobre il pagamento tarda ad arrivare, la notizia eh, deriva dalle diverse segnalazioni che arrivano eh, sulla pagina Facebook IMS per la famiglia che riguardano proprio dei ritardi sull'erogazione della mensilità di ottobre. Sono diverse le testimonianze presenti sul, uh, su, sul social e dai canali de tradizionali dell'Istituto non arrivano notizie ufficiali, ma eh, sempre tramite la pagina IMS per la famiglia l'Istituto fa sapere che alla base del rinvio del pagamento del reddito di cittadinanza ci sono controlli incrociati effettuati con altri enti. Il numero delle domande interessate è pari a 70.000 circa. E ancora proseguiamo la nostra carrellata quotidiana con le istruzioni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti eh, con più rapporti di lavoro che devono ottenere il bonus 150 euro. È possibile procedere con la richiesta eh, ad un solo datore di lavoro, la richiesta ovvero la presentazione dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti. Eh, quindi è necessario scegliere soltanto eh, uno dei datori di lavoro che eh, procederanno poi ad erogare le somme in busta paga. Come è accaduto per il bonus 200 euro quindi non si tratta di una domanda ma di una erogazione del eh, contributo in maniera semi-automatica perché è il lavoratore che presenta eh, l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti al datore di lavoro che deve procedere con il pagamento. Ancora eh, concludiamo eh, la panoramica di oggi eh, con eh, due promemoria. Eh, parte da oggi 7 novembre appunto la possibilità di presentare l'autodichiarazione per ricevere i contributi a fondo perduto aggiuntivi per la ristorazione secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 2 novembre. Sempre oggi, la data di oggi segna invece la scadenza per le operazioni di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, scadono quindi i termini per i controlli che riguardano eh, APS e ODV. Anche su questi due temi tutti i dettagli sono contenuti negli articoli pubblicati sulle pagine di informazione fiscale. Ci spostiamo ora sulla sezione Economia di Corriere.it? Anche in questo caso il reddito di cittadinanza è al centro. Basterà un solo rifiuto del lavoro per cancellarlo. Le diverse ipotesi di riforma. E eh, ancora in evidenza anche punio fiscale, taglio del 5% per gradi, così il governo vuole ridurre il costo del lavoro. Eh, si guarda quindi al futuro e alle possibili misure che arriveranno eh, con il nuovo governo, in particolare con la eh, manovra, primo banco di prova per il nuovo governo. In evidenza anche due numeri del giorno, eh, padel, i numeri del boom, 6.000 campi e 880.000 racchette, chi ci guadagna? Una visione quindi eh, un punto di vista economico sul boom di questo nuovo sport. Ehm, più 2,2% invece è l'aumento, il valore dell'aumento eh, che riguarda le pensioni, ecco perché e cosa c'entra l'inflazione, eh, questo è la, il focus dell'approfondimento sul dato. Ma eh, soffermiamoci su una notizia invece che mette eh, a confronto i costi di elettricità e gas per eh, gli italiani e le italiane in cucina quale conviene per eh, risparmiare sulla bolletta. Eh, Un'analisi dei costi tenendo conto delle specificità del, eh, delle modalità con cui si cucina con il fornello a gas o eh, con il piano cottura a induzione porta a eh, scegliere il la modalità di cottura tradizionale, potremmo dire, cioè quella che eh, utilizza, impiega il gas, eh, stando quindi a un'analisi dei costi mh, di questo oh, particolare momento, cucinare con l'elettricità costa 75 centesimi all'ora. Eh, facendo il raffronto con. Uh, l'impiego necessario per il fornello a gas uh, anche se ipotizziamo un'efficienza al 50% rispetto uh, al piano cottura elettrico abbiamo, avremo comunque un costo di 28 centesimi una differenza importante quindi circa un terzo rispetto all'elettricità con questa analisi di Alessandro Vergonzi, il tempo a nostra disposizione per oggi finisce Torniamo sulle pagine di informazione fiscale per darci appuntamento a domani sempre alle 13.30. Arrivederci.